Seminatore. Il seminatore seminò tutto il giorno. La terra era dura, arida e petrosa. La sera ripensò al suo giorno e pianse sull'inutile fatica. Poi qualche filo d'erba spuntò e divenne pane. Quell'uomo si rallegrò.